Ciao cuccioline e cucciolini come state? Io sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia a scuola e oggi farò loro una challenge! A noi le challenge piacciono tantissimo ma ne facciamo veramente poche, quindi ne approfitto per chiedervi che se vi piacciono le challenge scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche quale challenge vi piacerebbe vedere, così noi ne faremo tantissime. Allora non vi svelo nulla ma tra pochissimo scoprirete di quale challenge si tratta tutto bene a scuola Ani? sì? allora oggi ho deciso che faremo un video diverso dal solito e quindi una, indovinate un po'? una cha Lent. Lent. challenge! Lent. ma quale challenge facciamo oggi? oggi faremo la challenge No, e lui... eh no, tutto il no no No, no. E lei... avete fame? Fa fai, fa allora cosa si fa quando si esce da scuola ho a capito fame? dobbiamo mangiare tutto il giorno no ma bensì dobbiamo mangiare la nutella! No, no no no no no no quella la mangiamo già tutti i giorni facciamo la challenge che indovina in do... do... la merenda da bendata! Oh. Le merende le decido ah, io Allora Il gioco è questo Io vi preparo una merenda E voi dovete indovinare il gusto Mettiamo già il cibo Perché a, a, a, a casa abbiamo tantissime cose che. Di cui voi conoscete il sì. gusto eh, Ma io posso anche Trovare qualcosa Come che voi non spesa. avete mai mangiato Cosa ne sai? Sì, ma... Non ti preoccupare Vanessina ha fatto la spesa al e certo che ho fatto la spesa, ho comprato delle cosine nuove va bene, andiamo a casa perché vorrei farla fuori in cortile che abbiamo la nostra nuova panna. Esatto, perché lì, sta lì. per iniziare a piovere secondo me. Andiamo? E siamo arrivati a casa. Una e una due. Allora, Spostativo. fate innanzitutto. Aspetta, spostate un po'. Una cosa nuova Anastasia vi fa vedere. Guarda... bravo oh! Oh, dobbiamo fare la challenge, bimbe. Siete vestite quasi uguali oggi voi due? Eh? Guardatemi, mm. mitica, vabbè. Tu, Vane, sei speciale. Ok, stop. No, allora io, ma amore, ma tu ti lanci completamente. Proprio cioè. Lei si lancia. Allora ascoltatemi uh -huh. dobbiamo Spare fare la, la conta per chi inizia primo a essere bendato e, e vabbè non finisco neanche di fare Ma questo è pari è... è... cosa vuol dire? Bim, boom, bam. Mica dovete dire Bim, Boom 3, 4, 5, 6, 7 Ho vinto io perché è è <ride> Quindi inizi tu Ok quindi la prima a essere bendata sarà Vanessa Vado e torno <ride> Allora di prendere la benda e cosa? Poi? E poi il cibo basta È al massimo un fazzoletto cibo. per e non il cibo, giusto? E no tu devi essere bendata Vado allora, e torno Fai una cosa vai a prendere la benda Vai che io vado a preparare il cibo voglio Sì, Non mi spiate eh? Non mi spiate perché se scopro Ma che mi Anastasia spiate Hai già perso No Anastasia non può Nessuno può vedere il cibo Allora ragazzi come inizio Voglio essere carina quindi darò sia a Vanessa che a un cibo che a loro piacerà molto. Ma poi ce ne sarà delle belle. Ok ragazzi, prima merenda pronta per Vanessa. Eccomi, sei bendata? Vediamo un po'. Tu non puoi guardare, aspetta. Allora, la tua merendina è qui. C'è da, da... aprire. Che spaventare amore. Ok, puoi aprire, vai. Super merenda. Posso mangiarla così? Sì, devi. Vai. Hai paura, amore Ma dov'è? Non c'è Eccolo Vai, prova E devi dire il nome Che ti piaccia o no Buono Buono, meno male Allora Allora. Gusto intenso Bravo Che colore Vediamo se indovini anche il colore Tira fuori la lingua No, non si vede Giallo No No era verde. Ma va bene 1-0 per Vanessa. Bendati, signorina. Merendina per Anastasia, non si chiude il coperchio, e qui balla tutto. Anastasia, ti voglio bendata perché con questa merenda non si chiude bene il coperchio e non voglio che tu lo veda, ok? Sei bendata? Perché, non vedo, è perché lei è una barona. Ok, dai. Allora, aspetta, fammelo appoggiare. Fammelo appoggiare. Pronta? Tira su, vediamo un po'. Un uovo. È, È buono? Roberto Pini. Bravo, amore. Allora, sono voluta essere buona eh, con la prima merenda a sorpresa, ma da adesso in poi saranno solo affari vostri. <ride> no. Mangialo, amore, mangialo. Ok, cucciolini, si inizia con le merende non tanto buone. Arrivo allora in questo caso, Anastasia, l'aiuterai tu, no. ok? Sì, anche tu poi aiuterai lei. Metti giù, Ani, così perché cos'è? E aiutala no. tu perché altrimenti ci potresti mettere le mani sopra. Hai visto? Vai, Ani, Ho paura. Aspetta, assaggia. No, fa puzza? no, non fa puzza. Questa è una delizia. Dammi, dammi tutto io. Assaggia? No, allora. Devi assaggiare, mi devi dire che cos'è. Dammi. Daglielo a lei, sì. ma mi devi dire che cos'è. Per ora bocca. siete uno pari, eh. Metti tutto in bocca. No, tutto in bocca. No, mamma! Un chiodo. So assaggiare? No, io voglio cose buone. Dai. Devi assaggiare, altrimenti non facciamo più challenge. Bravissima. Bravissima. Che buono. Ammazzo. No, non mi ammatti dove vai. Passo letto. Dimmi che cos'è portato. Sapevo già. Cipolla. Ma cipolla che cosa? Vabbè, dai, te la do prima. No, aspetta. Eh. Allora, sento qualcosa di dolce. Esatto. Quindi non può essere Nutella? No, ma cipolla era giusto, eh. Sì, cipolla. Ma una comunque è giusto dai è cipolla è una composta di cipolla quella che si usa per accompagnare i formaggi ed è super super super buona non quella posso che... vedere certo è quella che noi mangiamo è una composta è tipo marmellata di cipolla sì mm. te la do per buona eh però è giusto brava tocca a te signorina sei pronta ragazzi siamo alla seconda merenda di Anastasia e vi posso garantire che dopo questo potrebbe vomitare ok seconda merenda per Anastasia ah una cosa avevamo stabilito che sono cinque le merende da assaggiare non mi ricordo se l'avevamo detto oppure no no ok quindi saranno cinque. siamo alla seconda portata e Vanessa tira fuori i fazzoletti e aiuta Anastasia ok chiudi bene ok aiuta la tua Anastasia non toccare ti, fa, ti aiuterà Vanessa ti imboccherà Vanessa è, picco, è piccolissimo amore vuoi far da sola? però lo devi fare bravissima Vanessa amore è uno amore è uno dei miei piatti preferiti io che cos'è? però devi dire che cos'è Cos'è Ani? Cos Ani? Questa bontà di cui io ne faccio scorpacciate, come si chiamano? Se non ricordi il nome, perdi la sfida. Eh? Cioè, no, non la perdi, però. Cos'è sì, ancora? Qualcosa in bocca. La prima lettera? Ah, ah ho capito. A ah, come Anastasia. Dai, a me piace. Io, fa, io faccio. Acciughe. Eh, ho capito. Ma gliel'hai suggerito tu praticamente. Ragazzi, ma è buonissima. È l'acciuga in salsa verde. Io faccio i panini con queste cose Allora non so se darti il punto Vediamo come va a finire E come immaginavo cucciolini Anastasia Ha rischiato di vomitare Quindi adesso mi devo far perdonare E darò loro qualcosa di veramente buono Però devono indovinare che cos'è E fai bene Ad aver paura No io mi raccomando, Io... voglio il nome esatto, eh. Come un cucchiaino. No. no, prendi. Ma vabbè, Anastasia, eh, potrebbe anche usare le sue manine, eh. Guarda che voglio il nome esatto, altrimenti perdi, eh. Il punto. È un biscotto. Eh no, mi devi dire che biscotto è, tesoro. Perché un, che un biscotto lo sappiamo tutti. Quindi, signorina... Ah, sì. mica! Ah, Mica, bravo! Milka, comunque, mica è un cantante. È un ca Ma va bene, dai! Pure mia compagna. Cosa? Pure una... la mia compagna. Sì, sono buoni? A te piacciono? Mi sono voluta fare un attimino per donare. Ma quanto siamo? Tre a ah, due? No glielo dobbiamo dar per buona l'acciuga da Anastasia. Mica l'ha saputa, eh. Glielabbiamo no. detto noi il nome. Ah. Quindi siamo tre a due, adesso tocca a te. Così? Se, lo dai, se mi indovini, mi... se indovini, anche tu sarai a tre, va bene? Adesso tocca ad Anastasia che sarò molto morbida. Anche con lei. Le darò una cosa che le piace tantissimo. Sì, sei pronta? A mangiare una cosa schifosissima. Oh, come sei convinta? Astra. -convi oh, amore, che lannusa, non sa so di niente carota brava frate! mangiala che ti fa bene e ti piace tanto e adesso tocca a te la vuoi mangiare? puoi togliere la benda allora iniziamo il quarto stai attenta potrei fartela pagare il quarto e penultimo giro ragazzi chi la vuole? chi vuole Anastasia che gliela mando? per posta? per il quarto giro sei pronta Vanessina? No. no, Anastasia, tu apri il tuo e lei apre il suo. Ah, okay, vabbè. Arriva. Vabbè, vado, ok. Vai. Vai. È buono? Non no. avere paura. È cucchiaino? No, No. non sa so di nulla. Ma non l'hai nemmeno assaggiato? Ah. <ride> Ma schifo. Non è vero. Cos'è? Cos'è? Ah, se non sai sì, che cos'è qua. No. È comune. È molto comune Anna. Zitta eh Come si chiamava? Come si chiamava? Si... Adesso facciamo Ah co Cocco Guarda che ti strozzi Brava il cocco Bravissima si, il cocco. Ma è buonissimo il cocco Ma fa anche bene Ok Anastasia Sei pronta per il tuo quarto round? Eh? Vinto No Quarto, quinto e quinto Esatto E poi? Decidiamo chi ha vinto Lo facciamo decidere ai nostri cucciolini Ok eccomi sei pronta Ani? cosa ti aspetti? una cosa buona o una cosa meno buona? no io ma io. No, allora se voi litigate ancora una sola volta io cancello il video e chiudo il canale cosa ti aspetti Ani? una cosa buona o una cosa meno buona? non lo sai? aspetta te lo do io perché altrimenti ci metti sopra la mano che solo per quello che hai fatto sì. adesso hai vinto la challenge no. gorgonzola. Ah, il gorgonzola che tu adori amore il tuo piatto preferito Eh, per te no. Dai, ragazzi! Ultima sfida! Ultima pietanza! E poi decidiamo il vincitore. Potreste anche aver vinto entrambi, eh! Arrivo con l'ultima merenda di Vanessa! Cosa Cosa fai? vedere? Fatti vedere! Eh, vabbè, dai! Vai, amore! No, fa schifo! No! Cioè, non, so. non lo so, a me no! un cucchiaino? si sì, sì. di qua, aspetta No, no, no. Dai no. Ti rifiuti perché c'è un cucchiaino? No. Sì <ride> Ma guarda che non è male si sì, eh? sì. Poi vabbè va guarda che gusto Guarda cade Girano, <ride> Gira il cucchiaino così Vai Buono mm, Sta piovendo Ti piace? Mm. Il patè Brava Di patate. Patate di patate direi di no bravissima sai che non ci scommettevo che tu lo riconoscessi ne hai mangiato talmente poche volte buono eh brava amore complimenti Ani è la tua ultima occasione se perdi questa hai perso la challenge eh? vado l'ultima merenda per Anastasia è che ci idea. Eh, un'idea. Visto che Anastasia, sai che mi ha dato l'altra volta i croccantini di Gasper? Sì. Ecco, voglio fare la vendetta. Che voglio dare il cibo di Gasper? Sì, sì, dai. Mamma, se sta male, vabbè, oh, sei stata no, male no. anche tu. Senti, va bene, sai cosa ti dico? Guarda, guarda, guarda. Mm. Hai ragione, ti devi vendicare. Allora, c'è questo, questo qua, è una pappetta per gatti piccolissimi. Che Anastasia ha voluto comprare a Gasper. E glielo sì, puoi mettere in un cucchiaino. Prendi il cucchiaino. Guarda, esattamente come il tuo patè, potrebbe pensare che sia la stessa cosa? Chi lo sa? So. Vai veloce perché potrebbe arrivare, poco, va eh? Capito? Così, sì, dai, dai, prima che poi magari le piace anche. <ride> Eccomi con l'ultima merenda. Sta piovendo, ragazzi? Sì. Allora chi apre? Ti aiuta, Vanessa, sì, sì, o te lo mette in mano? Ti mette, in mano, ti mette in mano il cucchiaino vai fai là a... no io amore non puoi perdere no. <ride> sei caduta! Ani <ride> no, no, no, no, no, no, no. cosa no, c'è? ho fatto di patate Ani! il patè! Ana, a, Anastasia perché hai tirato sulla benda? il patè guarda fai a! fai a... il patè! Anni, fai è io. come no, quello di stai... Vanessa ma è un altro non gusto! cosa c'è? Perché devo sollevarti? Sì, no! Anastasia... Infatti è, è il patè pat, di patate. È il patè di patate. Assaggialo Anastasia, si sì, coraggiosa. Ma gatto, No, ma è il... Sì, il tono. No, io non sono io in, in, in, in, in, in, in gara, eh. Sei tu in gara? Che buono. Non si Grandissimo, Anastasia. Anastasia. <ride> ha mangiato il cibo del gatto no, no, no. Anastasia doppio punto no. Anastasia Vanessa no. si è voluta vendicare no. cucciolini Anastasia si è arrabbiata e si è offesa tantissimo però l'ha mangiato quindi è stata molto coraggiosa e vuole che le cambio l'ultima merenda quindi per addolcirla e farle passare l'arrabbiatura le darò una cosa che lei ama e indovinate un po' cos'è? Scrivetemelo nei commenti. Cosa mangia sempre Anastasia? Eccomi! Piove tanto? No. Ha già smesso? Meno male! Dai Ani! Allora, adesso ti do l'ultima merenda, anche se l'ultima è stata quella di prima. Con questa mi vorrai ancora bene. E poi ti dico una cosa però. Oh, ho oh, oh, già assaggiato! So Nutella! Ma non allora, lei è anche assaggiato, già lo so! <ride> Mi hai so quando mi so dentro, allora Anastasia, io ti proclamo vincitrice di questa challenge solo perché sei stata coraggiosissima e hai assaggiato il cibo del gatto, e non sei nemmeno stata male. Però anche tu, Vanessa, eh, hai, vinto. hai vinto perché non hai sbagliato nulla. Però lei è stata coraggiosissima, brava Anastasia. Quindi io vi proclamo vincitrice, tutte e due, con un atto di coraggio da parte io di Anastasia hai visto però te le ho comprate con un atto di coraggio da parte di Anastasia nei commenti chiediamo ai nostri cucciolini cosa ne pensano cucciolini e cuccioline scrivete nei commenti chi ha vinto e attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video iscrivetevi se volete vedere altre challenge ciao ciao